dimment Andrea veramente sei il number one È uno specchio, Andrea. Eh sì, dai. Dopo da tantissimi questi giorni di lavoro, finalmente, si vede qualcosa. Sei soddisfatto? Assolutamente sì. Assolutamente okay. sì. Beh, direi che... Ragazzi, sono entrato qua dentro e ho visto questa macchina, sembra uno specchio. <ride> Rispetto a cinque giorni fa. Quanto tempo hai impiegato, Andrea? Eh, eh quant'è? Cinque giorni fa abbiamo, abbiamo iniziato. Considera che... Ci porta via all'incirca 6 ore al giorno per lucidarla, quindi penso che 30 ore ce l'abbiamo fatta. Adesso ci manca l'ultimo step che è la nanotecnologia. E mo' spadano paga. e mo' spadano paga e poi siamo pronti <ride> per il Torino Expo. Il Torino Expo è semplicemente la fiera di automoto retro che si svolge questo fine settimana a Lingotto Fiere, dove c'è una parte dove viene fatto invece un raduno tuning che si chiama proprio Expo Tuning Torino, dove noi siamo, siamo presenti sia con lo stand Car Care che con la, la Toyota Supra di Luca Spadano. Abbiamo quasi terminato la sopra e abbiamo fatto una lucidatura completa di tutta quanta la superficie e inoltre abbiamo anche pulito gli interni nel mentre infatti comincia a prendere forma anche, anche l'abitacolo manca da rimontare i sedili e, e poi applicazione della nanotecnologia Allora che cos'è la nanotecnologia? La nanotecnologia non è nient'altro che un um, protettivo che andiamo ad applicare sulla superficie che ci consente una barriera più forte, più duratura di una classica cera e eh, questo aumenterà quindi le performance anche di idrorepellenza e resistenza alle microabrasioni attenzione microabrasioni non graffi da cacciavite o eh, bottoni da microabrasioni date dal classico lavaggio questo perché la superficie essendo più sedosa tende a far attaccare meno possibile lo sporco e quindi quando poi noi andiamo a fare il lavaggio, sia nella fase del prelavaggio sia quando passeremo poi con il guanto, lo sporco verrà via più facilmente quindi dovremo fare meno pressione e questo causerà meno danni. E procediamo con l'applicazione della nanotecnologia. Iniziamo con l'applicazione mettendo alcune gocce di prodotto sull'applicatore avvolto da un panno microsuede. Poi andiamo sulla carrozzeria e andiamo a fare movimenti criss cross, quindi applico il prodotto in un senso e poi torno indietro incrociando. Allora questo movimento criss cross fa in modo eh, di coprire tutta quanta la superficie in modo da essere sicuri proprio di non lasciare spazi non trattati. Allora, una volta applicato il prodotto lo lasceremo in posa circa 10-15 minuti e poi lo andremo a rimuovere con un panno in microfibra a pelo corto come questo qui. Un segnale che è arrivato il momento di andarla a rimuovere è quando noterete poi un effetto arcobaleno. Ciao, Kenny. Ciao, se... up a pride I'm gonna spell the fine cups in Bene ragazzi, il video sul detailing finisce qui. La nanotecnologia è stata applicata, aspetteremo 24 ore. Vi aspettiamo al Torino Tuning Expo sotto lo stand di Carcare per ammirare questa fantastica Toyota Supra. Allora, tutti i prodotti che abbiamo utilizzato li trovate sul nostro sito carcare.it e... Vi lasciamo anche dei link dei prodotti proprio qui sotto nella descrizione in modo da averli precisamente. E quanto è costato? È costato poco perché siamo molto amici. Date, faccio un buono! Eh. Secondo voi, quanto può costare un lavoro del genere? E soprattutto, vi interessano questi video sul detailing? Detailing! Detailing? Volete approfondire con Matteo e con Andrea di Carcare? Oppure non ve ne frega assolutamente niente? La seconda, eh. <ride> e comunque, se ti vai a spulciare la descrizione, piccolo piccolo, in fondo in fondo, scriveremo quanto è costato questo M lavoro. Per Io non, ve non vedo una lira. Eh? <ride> sì, Quanto sarebbe costato? Dai? Quanto sarebbe? Ah, beh, per me siamo oltre i 500 euro. Ma che scherzi, questo è il lavoro a tre zeri, secondo me. Caccia. Secondo me è 10. No, secondo me dai, siamo, su, siamo su sul miliardo. Ce, di ce lo devono dire loro e chi azzecca il prezzo preciso vince un portachiavi di Carcare. Bene. Con Bene. adesivo pure. E sì, nel frattempo Andrea ovviamente penserà a quante ore di lavoro sono state effettuate sul veicolo e di conseguenza ci comunicherà il prezzo Penso che mi lascerà le chiavi della Supra sì, <ride> sì, mia... Bravo Andrea, bel lavoro Complimenti eh, sì, Andrea, veramente grazie. sei il number one Ciao ragazzi, sì, sì, one. io grazie. non vengo con voi a Torino Lo so, tu lo so, c'è una famiglia però, io... però ragazzi, in bocca al lupo per tutti. Andiamo e spacchiamo Ciao ciao Ciao ciao Poi...